Continuiamo lo studio dell'elettrostatica, osservando alcune caratteristiche di ciò che abbiamo visto introducendo la legge di Coulomb. Una eh, particolarità del, delle azioni tra particelle cariche è quella di sviluppare una forza anche in assenza di contatto fra le particelle cioè particelle cariche separate nello spazio, eh, interagiscono e subiscono l'influsso di una forza elettrostatica, abbiamo visto. Questo concetto di azione a distanza in fisica viene rappresentato introducendo il concetto di campo. Cos'è un campo? È una regione dello spazio dove delle particelle o delle sostanze o della materia comunque subisce l'azione di forze eh, a distanza. Ehm, per quanto riguarda il campo elettrostatico eh, partiamo dal, dagli esempi che abbiamo fatto, quindi ad esempio consideriamo una particella carica eh, positivamente. Questa particella carica positivamente crea nella, nello spazio attorno ad essa una regione nella quale altre particelle cariche eh, sarebbero contemporaneamente soggette e, eh, di forza elettrostatica oppure eh, anche loro oggetto di forza elettrostatica da parte della particella Q già presente. La rappresentazione del campo è una rappresentazione eh, di, che utilizza quelle che vengono chiamate delle linee di flusso, cioè delle linee la cui... Eh, direzione, indica la direzione in cui si sviluppa eh, l'azione la, del campo, quindi in questo caso l'azione della forza elettrostatica, eh, dovuta alla particella che stiamo esaminando. Per quanto riguarda una particella carica positiva, questa rappresentazione è di tipo radiale uscente dal della posizione della particella e queste linee di azione orientate con un verso indicano la direzione in cui si eh, produrrebbe una forza elettrostatica su un'altra particella carica posta nel in un punto attorno alla particella Q. Nel caso di carica negativa, la direzione e la forma del campo è la stessa, è radiale, ma la direzione sarebbe convergente verso la particella, questo perché l'azione che si immagina svilupparsi la eh, pensiamo eh, appunto sviluppata su una carica positiva. Quindi se noi immaginiamo una piccola carica positiva che chiamiamo Q0 e poi vedremo che interpretazione dare a questa carica Q0 eh, avente segno positivo, l'azione, la, eh, la forza elettrostatica che si eh, genera su quella carica Q0, se la carica Q0 è di valore così basso da non alterare il campo dovuto alla carica principale Q in modo tale che l'introduzione, la presenza di questa Q0 non alteri il campo eh, generato dalla, non alteri in modo significativo il campo generato da Q, l'azione su Q0 sarebbe orientata, quindi eh, seguendo la linea di azione del campo, Secondo appunto la direzione indicata dalla linea di flusso passante per il punto in cui si trova la particella Q0. Quindi, se, questo, se la particella, particella Q0 si trova nel punto P, questo, la, eh, noi andiamo a, a vedere qual è la linea del campo, la linea di flusso del campo passante per il punto P è quella ci dà direzione e verso della forza elettrostatica eh, che agisce sulla particella Q0 positiva posta in quel punto. Se ripetiamo la stessa cosa per la partice una particella sempre positiva più Q0 posta in, nel punto P, questo indicato qui, l'azione in questo caso seguirebbe la linea di flusso passante per quel punto I e quindi sarebbe diretta sempre verso la eh, particella principale, quella che sta generando il campo, quindi questo, in questo caso è una particella di carica negativa, meno Q, e quindi il campo sarebbe diretto in questo in questo modo, eh, il campo elettrico, anzi per essere più precisi, il campo elettrostatico, viene indicato con una grandezza vettoriale, solitamente con la lettera E eh, segno di vettore, accompagnata dal pedice 0 perché siamo nel vuoto, quindi qui il, 0 il significa che siamo nel vuoto. Per definire il campo elettrostatico nel vuoto dobbiamo pensare, stavamo dicendo, al fatto che la carica Q0 sia molto piccola per non alterare il campo. Una carica eh, Q0 avente questa caratteristica di non alterare, il campo viene detta carica esploratrice, proprio perché viene utilizzata diciamo, per esplorare il campo elettrico elettrostatico generato da o una particella carica oppure come vedremo anche altre distribuzioni di carica più generiche. La carica esploratrice quindi è tale eh, quando il suo valore, il valore della carica in Coulomb, è estremamente ridotto, quindi eh, si parla matematicamente di una carica esploratrice infinitesima. Quindi, tornando alla definizione di campo elettrostatico del vuoto, questo viene definito come appunto un limite per Q0 che tende a. A zero. Il significato di questa espressione matematica chiara per chi ha eh, elementi di matematica appunto sullo studio dei limiti eh, per tutti gli altri indica che la carica Q0 che è presente nell'espressione che adesso andiamo a scrivere tende a un valore eh, infinitamente piccolo proprio per non alterare il campo elettrico eh, generato dall'altra carica ed è questo limite per Q0 che tende a 0, della forza elettrostatica F0 che va ad agire sulla particella esploratrice, sulla carica esploratrice, diviso il valore della carica Q0 stessa. Quindi la F0 nella nostra rappresentazione qua sarebbe la forza elettrostatica che sta agendo sulla carica esploratrice causata dal campo elettrico elettrostatico prodotto dalla carica Q, il campo elettrico nel punto in cui si trova la carica esploratrice è definito come la, mh, il rapporto fra la forza elettrostatica che agisce sulla carica Q0 diviso la carica stessa Q0. È chiaro che l'unità di misura del campo elettrostatico risulta essere Newton, la forza diviso la carica, quindi stiamo parlando di Newton su Coulomb come eh, unità di misura che vedremo corrispondere anche eh, introducendo l'utilizzo dell'altra unità di misura quella del volt anche eh, corrisponde a volt su metro. La definizione di campo elettrostatico ovviamente non si limita al caso di una semplice eh, particella. Eh, se eh, la distribuzione di cariche è fatta da più particelle, la, il campo eh, avrà forma determinata appunto dalla distribuzione presente. Facciamo un esempio grafico ancora semplice, dove abbiamo una carica positiva e una carica negativa supponiamole di valore uguale eh, come, come valore di carica opposta come segno la, eh, il campo elettrico il campo elettrostatico ha un andamento di questo tipo fra le due particelle si nella direzione, diciamo, congiungente delle due particelle, il campo, il campo eh, si trova sulla retta appunto congiungente, al, al di fuori sono linee di flusso che partendo dalla carica positiva dalla quale escono si vanno a richiudere verso la carica negativa, forma ha una simmetria di questo, di questo tipo le altre linee di forza dobbiamo immaginare proseguire e arrivare attraverso percorsi di questo di questo tipo. Nella rappresentazione del campo elettrostatico le linee di flusso vanno lette sia eh, perché ci danno direzione e verso dell'azione della forza elettrostatica in ogni punto, quindi prendiamo diciamo un esempio su questa eh, rappresentazione grafica che abbiamo dato, supponiamo di prendere un punto P posto in questa in, appunto in questo punto del campo l'azione La, del campo elettrostatico sarà un'azione un tangente alla linea di flusso quindi il, questo vettore qua rappresenta il campo elettrostatico e con zero nel punto P che stiamo considerando e la direzione appunto è tangente alla linea di flusso nel punto P, l'intensità eh, è data invece dal, da, diciamo dal, dalla legge di Coulomb che possiamo studiare in quel punto e eh, la, nella rappresentazione grafica del campo un'idea dell'intensità la otteniamo guardando la densità delle linee di flusso cioè dove le linee di flusso sono più ravvicinate fra di loro lì il campo elettrostatico è di intensità maggiore quindi se torniamo all'esempio delle, delle singole cariche la zona eh, più ci avviciniamo alla carica che genera il campo più vicine fra di, so, fra di loro sono le linee di flusso vuol dire che in, quel punto, in quei punti l'intensità del campo è maggiore rispetto a punti più lontani, dove vedete le linee di flusso si allargano e quindi sono più distanti una dall'altra. Ma questo non ci sorprende, non ci deve sorprendere perché dalla legge di Coulomb sappiamo che l'intensità della forza elettrostatica. Fra, dovuta a una particella carica su un'altra particella carica dipende dal, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza quindi più ci avviciniamo alla particella che genera il campo e più intensa sarà l'azione del campo elettrostatico quindi in definitiva possiamo dire eh, che il campo elettrostatico chiamato anche campo elettrico colombiano il motivo ovvio della validità della legge di Coulomb eh, dalla sua definizione ci fa capire che rappresenta la forza elettrostatica che agisce sull'unità di carica eh, quindi il valore dell'intensità del campo espresso in newton su coulomb o volt su metro che è lo stesso mi indica l'intensità della forza elettrostatica che agirebbe su una carica di valore unitario, cioè di valore un coulomb. Il concetto di campo elettrostatico abbiamo eh, già detto non, non è limitato al caso di campi prodotti da singole particelle o da Distribuzioni di eh, particelle, ma anche da eh, situazioni di eh, distribuzione di carica più complesse. Ad esempio, se, se la carica elettrica non è eh, distribuita, eh, non è dovuta a singole particelle, ma ad esempio ha una, dis una distribuzione nello spazio, cioè occupa un volume, quindi supponiamo. Se immaginatevi di disegnare una, una sfera, immaginate che questa sia un, una sfera che rappresenta un, un corpo uniformemente carico o uniformemente o anche non uniformemente, comunque un volume eh, che presenta della carica elettrostatica. Quindi, eh, tornando al concetto di elettrostatico, una carica che non varia nel tempo e che è inquieta nello spazio in cui si trova. Supponiamo a questo punto di voler determinare l'azione del campo in un punto esterno, sia questo il punto P, noi dovremmo eh, considerare l'effetto eh, nel punto P dovuto a tutte le cariche eh, distribuite all'interno di questo volume. Il passaggio, diciamo, per la determinazione del, del contributo dovuto a, a tutte le cariche viene fatto matematicamente, considerando, immaginate tanti piccoli cubetti di infinitesimi, consideriamoli di volume del tau, questi siano... Si ha un cubetto all'interno del, del corpo carico, questo cubetto si trova a una certa distanza r, che rappresentiamo come un vettore eh, lungo la, la, la retta di azione, eh, dove il, il cubo, il piccolo cubo di volume infinitesimo del tau, prende il posto della particella carica che stavamo osservando negli esempi precedenti, questo volume avrà un'azione nel punto P e quindi una componente del campo sarà dovuta a questo volume e dovremo fare la somma, perché sappiamo che vale il principio di sovrapposizione degli effetti per quanto riguarda la forza di Coulomb e quindi dovremo fare... Eh, la somma degli effetti dovuti a tutti i cubi, i piccoli cubi che possiamo immaginare all'interno, prendiamone un altro sempre per continuare il nostro esempio, questo sia un altro volume del tau primo, chiamiamolo, questo a sua volta sarà rispetto al punto P avrà una certa distanza R', questo avrà una componente, cioè una componente del campo nel punto P sarà dovuta anche a questo volume, per trovare il, il contributo totale di tutta la eh, distribuzione di cariche in questo volume, dobbiamo fare un, un passaggio di in integrazione matematica, cioè calcolare tutti... I contributi dei singoli volumi elementari, e scrivere in questo caso che il campo elettrico è 0 nel punto P, sarà uguale, partendo da una definizione, cioè da una, una formula che è, eh, di base che è quella della forza di Coulomb perché sappiamo che il campo elettrico è data dalla forza elettrostatica, quindi dalla forza di Coulomb diviso il valore della carica esploratrice Q0 che utilizziamo, in questo caso eh, la somma di tutti i contributi è una somma di infiniti contributi dovuti a tutti questi infiniti piccoli volumi elementari che matematicamente questa somma di infiniti contributi è, è estesa a tutto il volume del, del corpo carico e a denominatore troviamo r quadro la distanza che sappiamo al quadrato la, dipende, la dipendenza inversa dal quadrato della distanza e a numeratore troviamo quella che si chiama la densità del in un certo punto xyz di coordinate x y z che saranno le coordinate del, del volume del tau che stiamo esaminando prendendo in considerazione per il volume del tau stesso doverò x, y, z cioè dipendente dal, dal punto all'interno del volume perché questa densità di carica può non essere uniforme all'interno del volume questa è appunto la densità spaziale di carica ed è misurata in coulomb diviso metro cubo, essendo una, una densità di carica appunto all'interno di, di un volume. Se la distribuzione di cariche non è all'interno di un volume, ma è su una superficie, quindi pensiamo ad esempio di considerare che qua vi chiedo uno sforzo, di fantasia immaginare che questa sia una superficie quindi eh, priva di volume. Qua se noi prendiamo il nostro punto più a una certa distanza, noi dovremmo considerare adesso i singoli contributi non di volumi ma di piccole superfici su eh, sulla superficie completa, diciamo chiamiamola S, questa superficie totale e la singola superficie che stiamo esaminando sarà una superficie infinitesima che chiamiamo dS, S il, il punto P sarà posto al solito a una certa distanza R che individuiamo col vettore avete appunto come modulo la distanza è Direzione, quella congiungente la superficie di S con il punto P verso, dalla superficie di S verso il punto P in questo caso il campo elettrico nel punto P viene definito sempre come un, un integrale sempre 4 pi greco y0, questa volta un integrale esteso alla superficie S, questa volta la densità di carica non sarà una densità volumetrica, ma sarà una densità di superficie, che chiamiamo sigma, anche questa dipendente dal, dal punto in cui la stiamo valutando, sempre diviso R quadro, la distanza al quadrato, versore della direzione di azione della forza elettrostatica per ds, dove in questo caso abbiamo che la sigma, sempre funzione del punto x, y, z che stiamo considerando, cioè questo, x, y, z è diciamo, la, le coordinate di quella superficie infinitesima questa in questo caso è una densità non spaziale bensì superficiale di carica e questa densità superficiale di carica avrà unità di misura coulomb diviso metro quadro cioè sono quanti coulomb in ogni Unità di superficie sono presenti e che contribuiscono alla creazione del campo.